Non hai ancora fatto domanda per l'assegno unico e universale per i figli a carico? Se la fai entro il 30 giugno, hai diritto anche alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Per le domande da luglio in poi, riceverai l'assegno a partire dal mese della richiesta. Tutti ne hanno diritto, per ogni figlio dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Fai subito domanda sul sito IMSS o ai patronati. Scopri come su auu.gov.it. Chiedi l'assegno per i tuoi figli e attiva il nostro futuro.